Oh bella, tempo fa produssi questo beat con l'obiettivo di farci un pezzo, eh, il beat adesso non ricordo il campione qual è, comunque era intitolato Born Under a Bad Sign, nato sotto un cattivo segno, penso non l'ho fatto ma qua c'è una strofa, lo e' una guerra aperta e persa in partenza, sfondo con l'ariete, il portone della fortezza, la mia armata è un toro che è carica e dà dolore, più di un parto plurigemellare naturale, è come un cancro, avanzano e non lasciano superstiti, guerrieri fieri, leoni energici, penetranti tanto da far sanguinare le vergini, pesate alla bilancia per vincere scontri bellici, veleno di scorpione nero sulle punte delle frecce, scoccate dai migliori sagittari, nascosti in mezzo ai monti come capricorni asiatici, vivono in silenzio mesi ai danni solitari precisi militari cresciuti a riempire brocche dagli acquari capaci di sferrare colpi singoli e mortali muti come pesci sotto i mari stanno aspettando voi prossimi doni sacrificali oh, uh. oh, uh. oh uh. Under a bad sign <ride> Ecco, questa è la strofa Se vi è piaciuta quando ti Oh, è vero, è vero,